Ciao sono Marco a spasso con il fedele amico a quattro zampe questa mattina è stata veramente dura uscire per correre insieme al fedele amico ma me l'ha chiesto con quegli occhioni dolci a cui non puoi dire di no ero veramente stanco e per questo che forse non era il caso di uscire perché nei giorni precedenti ho fatto molto sforzo fisico e sono ancora tutto dolorante per lavori vari che ho fatto e con grande piacere devo aggiungere e mi sono accorto durante questa corsa perché King vuole correre, non, a lui non basta camminare, vuole correre e allora si corre si va a vincere i nostri limiti quelli che la stanchezza fisica ci impone ci dice vai più piano, rallenta, anzi non andare proprio a correre no così mi dici e io vado avanti perché devo superarmi comunque notavo che data la grande stanchezza ho cominciato a correre con la visiera bassa guardando a terra guardare oltre mi infastidiva perché vedevo tutto il percorso lungo allora, quel percorso già lo conosco so che comunque devo farlo e allora mi metto su quella traiettoria e penso soltanto al passo successivo questo accade Così tutti i giorni nel nostro quotidiano capita che siamo oberati di qualche peso, siamo oberati di lavoro, siamo sovraccarichi di qualche peso e allora a quel punto più ci sovraccarichiamo e più guardiamo soltanto il passo successivo, non guardiamo il percorso nel suo totale ma solo il passo successivo. Ora finché io sono su questo percorso che conosco molto bene va anche bene, ma nella vita nel quotidiano tutti i giorni possono capitare delle opportunità straordinarie che se non guardi oltre non riesci, non riesci a vederle, non riesci a percepirle, qui ci sono altri alberi che stanno per cadere, andiamo avanti, dico altri perché già altri alberi sono caduti laggiù. Nel nostro quotidiano possono capitare delle opportunità che magari ti aiutano ad abbreviare il percorso, per esempio se corri a testa bassa non riesci a vedere quel cartello che ti dice che lì in fondo c'è una deviazione e che forse è meglio se giri di qua, questo non lo puoi vedere se corri a testa bassa e per correre non a testa bassa ma a testa alta hai l'esigenza di prima di tutto fortificarti perché devi sentire meno il peso eh, delle incombenze che porti avanti chiamiamole incombenze sono comunque, sono comunque i nostri doveri quotidiani quindi ti dicevo eh, fortificarti ma soprattutto alleggerirti ti devi alleggerire molto di tutto quello che ti eh, ti dà un peso eccessivo, tutto quello che ti rende stanco, per farlo devi alleggerire tutto quanto il percorso del tuo quotidiano, devi cominciare da oggi a fare qualcosa per alleggerirlo, perché ti dico questo? Perché mi rendo conto che ci sono molte persone che fanno dei lavori stressanti eh, fisicamente e mentalmente usuranti e sì, mi rendo conto che questo è quello sforzo che ti mette nella condizione di guardare a testa bassa e pensare solo al prossimo passo tutto quel peso hai l'esigenza di alleggerirlo oltre ovviamente al fatto di fortificarti per sentire ovviamente meno peso e più ti sforzi e meno peso sentirai questo è il grande potere della fortificazione vediamo se riusciamo a passare perché qui c'è altro albero abbattuto vediamo di passare di qua ok non so se sono stato chiaro ecco qua. non so se sono stato chiaro quindi Liberati dalla maggior parte dei pesi possibili e immaginabili Cerca di alleggerire il tuo percorso, di alleggerire il tuo quotidiano Perché così avrai la possibilità di guardare oltre È difficile guardare oltre il momento in cui sei sotto pressione Io continuo la passeggiata insieme al fedelissimo che ha quattro zampe Perché io sono un po' stanco ma lui scalpita da morire E si vedeva stamattina che voleva uscire, voleva uscire parecchio io spero di esserti stato utile come cerco di fare sempre e continuando il mio percorso insieme a King ti saluto con un abbraccio, ciao!